Va bene. Un inconveniente dal punto di vista tecnico che la regia brillantemente ha risolto. A volte la tecnologia gioca contro di noi ma l'uomo va oltre i problemi tecnologici. Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore consulente finanziario. Siamo a Finanziariamente, nel mese dell'educazione finanziaria, nella settimana della Previdenza. Eccoci qua con il nostro programma Finanziariamente, dopo chiederemo a Giussi questo titolo... Ringraziamo la regia per il lavoro svolto, siamo in ritardo di mezz'ora ma ci siamo lo stesso, in diretta, in streaming, diretta canale 231, streaming www.welltv.eu, i problemi possono accadere come nella vita ordinaria ma poi bisogna risolverli e complimenti alla regia. Giussi, salutiamo Giusy, benvenuta, rifacciamo. Giuse, Buongiorno a tutti. Giusy. la voce... Buongiorno a tutti. Bene, grazie Giussi per la voce. Eccoci qua. Per una tazzina di caffè ripartiamo con il nostro sponsor Luca Fè e vediamo buona la seconda come dicono e buona anche la seconda tazzina ringraziando il nostro sponsor Luca Fè che ci è sempre di vicino e Gianluca Venturelli, illuminato imprenditore che ci ha creduto nel nostro programma di educazione finanziaria. Siamo qua, sono contento di essere qui oggi, è una settimana particolare. Partiamo in un periodo particolare, non siamo scevri da, dalla situazione che stanno affrontando le imprese, artigiani, commercianti e famiglie in questo periodo molto particolare in cui ci sono navigazioni a vista. La portante è, l'altra volta ho detto ci vuole coraggio, il coraggio ci vuole ancora, ci vuole resistenza sì, ci vuole capacità di stare lo stesso, resistere, passerà deve passare questo brutto periodo, passerà e saremo ancora in piedi con nuove prospettive, nuove capacità. Questa è la settimana della Previdenza, come dicevo dal 26 al 31, sul sito di www.quellocheconta.gov.it trovate le nostre, anche le nostre iniziative, oltre 400 interventi, l'hashtag per vedere tutti gli interventi in Italia è hashtag è ottobre edufin 2020, quindi potete trovare tutto, questo è il nostro simbolo che ci è stato dato dal comitato dell'educazione finanziaria, che il mese dell'educazione finanziaria, il nostro logo, qui abbiamo poi quello che ci è stato dato, che dovevamo dare, consegnare, seguendo le normative Covid, seguendo le, le, le, le, le, le, le, le, gli aspetti normativi eccetera ma ah sì non si vede perché è blu ha ragione lui, è verde è blu non si vede la regia dice cosa fai a vedere che non si vede la, siamo nel mese dicevo dell'educazione finanziaria e dovevamo consegnare questi, questi articoli, queste piccole brochure date dal comitato ma ormai tutti gli eventi pubblici sono sospesi rimangono questi digitali, questi tecnologici siamo sul vostro telefonino welltv.eu la pagina Your Solution in streaming e lascio subito la parola, do il benvenuto a Giusy. Buongiorno Giusy. Giusy non si sente. Oggi la tecnologia... Buongiorno a tutti. Ah oh, bene Giusy, un po' di grinta Giusy questa mattina Però io più di avere l'auricolare vicino alla bocca non è che posso ci fare Ci vuole un po' gatti. di grinta stamattina Giusy, ci vuole un po' della tua energia perché se no è una giornata già <ride> sul Crystal Palace, mi sto arrampicando <ride> okay. non so, e sento che sto scendendo così come fanno i gatti e sto scendendo dal cinquantesimo piano del Crystal Palace sperando che nessuno apra la finestra, oggi come oggi la giornata è così Giusy, settimana... Ma magari arti... la finestra è per accogliere. Eh, non ho capito. Magari la finestra è per accoglierti. Sì, vediamo il lato positivo, <ride> hai ragione, lo insegno nelle arti marziali. Grazie Giusy, il tuo sorriso sta dando un po' di energia, meno male che c'è Giusy. E la regia dopo è lì, che sta ancora sudando, ha cambiato sette magliette, ma è sopravvissuto anche a queste mani. <ride> Giusy, la Previdenza, la settimana della Previdenza, questa parola particolare, questa settimana particolare, questo periodo particolare, ma dobbiamo avere un occhio sul futuro. Sì, assolutamente. Vabbè, innanzitutto proprio prendo spunto da quello che mi hai detto tu, perché per ricordare ai nostri ascoltatori che eh, venerdì ci sarà una puntata speciale proprio che eh, riguarda il mio futuro oggi, che pensione sarò, e quindi assolutamente vi invitiamo a sintonizzarvi su Well TV e a guardare questa puntata che sarà di un'ora e che tratterà la tematica specifica della previdenza, tratterà la tematica specifica di quello che riguarda la, il focus sulle pensioni. Quindi venerdì eh, chiaramente Scusa, ti interrompo. Venerdì 30 ottobre. Da che ora che ora? Dalle 21 alle 22 su Well TV canale 231. Grazie Giussi, grazie, grazie, grazie. Sicuramente stiamo vivendo una seconda volta questo periodo particolare nel 2020, quindi la pandemia sta condizionando inevitabilmente anche il nostro futuro e per quanto riguarda il nostro futuro non sto parlando solo tra 12 mesi, sto parlando proprio del nostro futuro. Eh, già solo il primo lockdown si proiettava un indebitamento del 160% del PIL, quindi questo è un dato che inevitabilmente inciderà per effetto sul bilancio dello Stato inciderà il anche stato su quello che, saranno, quello che sarà il nostro futuro nell'ambito della nostra previdenza e nell nell'ambito del primo pilastro che è il pilastro della pensione pubblica quindi chiaramente la situazione del 2020 ancora di più ci sta ricordando quanto sia importante pianificare e pensare al nostro futuro per pensare significa iniziare a riflettere quale pianificazione fare e quale strategia adottare, perché significa che io sto lavorando oggi, oggi, domani, mese prossimo, i prossimi 12 mesi, i prossimi 5 anni, 10, 15, perché sto pensando al futuro di quando io non avrò più un'attività lavorativa e quindi mi dovrò ritirare, dovrò avere un'integrazione al mio reddito. Questo è ancora più importante in questo periodo di pandemia, lo so che sembra assurdo, dove oggi siamo più preoccupati a sopravvivere, e ci credo, e, mh, e la difficoltà dell'imprenditore, come dici tu Maurizio, ci vuole coraggio ad andare avanti e a tenere duro, e questo di base, per l'amor del cielo, sto parlando proprio del passaggio successivo, cioè posto che ognuno di noi deve eh, rigenerare, deve cambiare modalità eh, di lavoro, deve cambiare per chi può naturalmente, è ovvio che se il, il ristorante è chiuso non è che può cambiare la modalità del lavoro, certo c'è l'asporto, però insomma sono tanti gli aspetti, perché le attività sono tante, tante diverse, ognuno con la, con la propria specificità. Ma quello che invito è che non ci sia l'immobilismo, perché il timore è che in questo momento in cui siamo più preoccupati a sopravvivere, in realtà il nostro atteggiamento sia quello di rimanere immobili, quasi eh, passivi, quasi timorosi di non dover fare nulla, di dover star fermi in attesa che tutta questa tempesta passi. Ecco, non è così, questo che voglio dire, non è così, bisogna comunque pensare che il nostro futuro arriverà e lo dobbiamo pensare già da oggi che arriverà il nostro futuro, pensandolo oggi significa intraprendere comportamenti e valutazioni di pianificazione previdenziale. Giuse, questo, questo tuo lancio per il positivo, anche per il futuro, è molto importante perché è la possibilità di resilienza e di vedere oltre questa nebbia che è calata su di noi, questo hai detto giusto Giussi, immobilismo, stare fermi è più pericoloso dice che agire vero Giussi? Stare fermi Sì, lo testimonia anche il fatto che sia cresciuta la liquidità sui conti correnti questo, questo sinonimo questo, questo fenomeno che ha conferma del fatto che gli italiani comunque hanno stretto ancora di più la cinghia e hanno risparmiato, quindi hanno risparmiato e la liquidità sui conti è aumentata, è praticamente l'equivalente del PIL, ma il fatto di tenere tutta questa liquidità sui conti è ancora di più sinonimo di eh, non conoscenza dal punto di vista della cultura finanziaria. Quindi ancora di più c'è bisogno di, di implementare e di incrementare alcuni concetti. Tenere la liquidità sul conto non è assolutamente sinonimo di sicurezza, non è assolutamente sinonimo di tranquillità, di garanzia. È chiaro, sono, siamo stati bravi, noi italiani siamo bravi, siamo dei risparmiatori e quindi ancora di più abbiamo sacrificato no, le nostre decisioni dell'oggi, quindi abbiamo rinunciato dei consumi per avere dei risparmi che possono essere i famosi non si sa mai, quindi a tutela di quelli che sono, possono essere gli imprevisti, come magari in questi momenti di eh, crisi, di crisi dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della continuità della nostra professione, del nostro lavoro. Però, ancora di più, non è che si risolve il fatto che dopo facciamo finta che sia passato il Covid, l'emergenza Covid, si ritorna tutti come prima, perché già prima della situazione dell'emergenza sanitaria Covid, le famiglie italiane erano fragili dal punto di vista patrimoniale, della conoscenza e della pianificazione patrimoniale, cioè era una situazione di carenza, di cultura finanziaria già prima dell'era Covid. Quindi ancora di più in questa situazione per eh, poter valorizzare le risorse finanziarie delle nostre famiglie è indispensabile valutare la pianificazione finanziaria. Vero, vero, ti chiedo una cortesia dalla regia, mi chiedono se ti metti un attimino più centrale e stai, stai un po' più su, ecco perché, grazie che mi fai mm. vedere i disegni di Camilla, che la mia nipotina che mi ha fatto in ufficio, eccetera, sono già di te, però la, è questione di regia, non di rompiscatola di Maurizio, ma solo per che ti vedono bene. I concetti che stai dando sono molto importanti dal punto di vista dell'educazione finanziaria, i problemi c'erano prima, ci sono anche adesso, noi siamo qua per dare delle indicazioni, non abbiamo bacchette magiche ma continuiamo a battere questa strada dell'educazione finanziaria con piccoli concetti, piccole frasi, piccoli passi perché possiamo dare questo. Noi siamo questo, noi proteggiamo il vostro futuro, siamo professionisti in questo settore della protezione del vostro patrimonio, delle vostre risorse. Un problema che non riguarda, la parola patrimonio sembra patrimonio, ma anche il piccolo patrimonio è importante per una famiglia, per un artigiano, un commerciante, un imprenditore. Vero Giussi? è importante anche nella settimana della previdenza. Certamente, tu all'inizio sei partito dicendomi, diciamo, vor sentire, vorremmo... Vediamo subito, perché oggi proprio sono ancora sul Crystal Palace che sto scendendo, precipitando ormai dal punto di vista tecnologico. Ci ma sentiamo? A parlare di Ci sentiamo? Vediamo, Giuse? Ci sentiamo? Ci sentiamo, Giuse. Ok. Mezz'ora allora, veramente stavo ho, dicendo. Sto, ho sudato, sto sudando tutto quello che potevo... <ride> peggio che andare in palestra, eccetera, perché è veramente complicato. <ride> quello che vole... Quello che volevo dire era riagganciarmi al significato del titolo finanziariamente. Stacca, Giuseppe, stacca un pochino il microfono così, se viene distorta la voce. Oggi non okay. ne va una. Il, te il tema dell'educazione dell finanziaria è fondamentale per le nostre famiglie e per i nostri patrimoni. I patrimoni sono importanti a tutti i livelli, di tutte le dimensioni. A maggior ragione quando ci sono dei patrimoni contenuti è ancora di più è importante fare le giuste valutazioni finanziarie perché è il patrimonio che deve essere al servizio della famiglia, della tranquillità e del futuro della famiglia. Noi parliamo proprio di futuro e quando parliamo di futuro il concetto agganciato al futuro è il concetto del tempo. Lo diciamo sempre e lo ribadisco, il tempo è nostro alleato, è nostro alleato negli investimenti, è nostro alleato nella pianificazione finanziaria. Avere una, una cultura finanziaria non significa sapere dove mettere i soldi perché non è semplicemente il dove metterli. Sa avere una cultura finanziaria significa capire, cercare di fare le valutazioni finanziarie. Si parla di valutazioni finanziarie nell'indebitamento, quindi quando io cerco di accedere al credito o un'azienda o un'attività, come famiglia voglio comprare la mia prima casa, voglio investire sul futuro dei miei figli e quindi voglio sostenere il percorso di studi. Allora accedo al credito e vado a indebitarmi. Devo avere la capacità di fare le valutazioni anche nell'indebitamento. Il controaltare, l'altra faccia della medaglia, ovviamente è il fatto di sapere che tipo di valutazioni fare nell'ambito degli investimenti. Chiaramente sono due concetti che sono parte della stessa medaglia, sono contrapposti ma devo avere la capacità di fare questo tipo di valutazioni non devo preoccuparmi solo di dove devo mettere i soldi ma anche con quali modalità in questo periodo sentiamo tanto parlare di PAC perché sentiamo parlare di PAC perché è una strategia che molti sottovalutano ma è una strategia che va bene per tutti per i grandi patrimoni e per i piccoli patrimoni chi può cantonare 100 euro al mese lo può fare chi può accantonare 5.000 euro al mese lo può fare con questa strategia ed è una strategia che va assolutamente a valorizzare e a rendere efficiente l'investimento finanziario, cioè il fatto di mettere un capitale gradualmente all'interno di un investimento. Vi, vi garantisco che venerdì dalle 21 alle 22 Giussi sarà presente in studio perché questo inconvenienza sarà qua con noi e avremo in collegamento il dottor Andrea Rocco per la puntata di che futuro sarò? La mia pensione. Eh no, di che pensione sarò il mio futuro oggi, giusto Giussi? Quindi ci sarai giusto, di giusto. qua in studio per piacere? Certamente, e poi Grazie. dopo l'esperienza di oggi. Grazie che sono sceso dal Crystal Palace che a Brescia c'è questo grattacielo perché ci sta vedendo in streaming su www.welltv.eu, C'è questo grande grattacielo ed ero aggrappato all'ultima finestra dell'ultimo piano esternamente con la pioggia. Abbi cura dei tuoi soldi, è un principio per prenderti cura di te stesso, questo è il blocchettino che viene distribuito dal Comitato per l'educazione finanziaria wwcolocheconto.gov.it ringrazio per questi spunti, ma parla anche appunto 7, l'assicurazione e il trasferimento del rischio. Dice nella vita siamo esposti a imprevisti che possono riguardare la salute, i beni, le persone, a noi care con una polizza assicurativa possiamo trasferire il rischio a un'impresa di assicurazione. Dietro il pagamento di una somma di denaro detto premio, che è il prezzo della nostra tranquillità. Giussi, trasferire il rischio anche dal punto di pre previdenziale, cioè compagnia assicurativa, fondo eccetera, trasferisco quale rischio dal punto di vista della previdenza? Beh, Il rischio che il capitale che io accantono oggi, se non faccio un fondo pensione, lo accantono nel cosiddetto salvadanaio, metto 100 euro nel salvadanaio... Questi 100 euro tra 30 anni probabilmente eh, saranno gli stessi 100 euro di 30 anni prima, ma non avranno lo stesso potere d'acquisto e non avranno la capacità di creare un'integrazione al reddito attraverso la rendita vitalizia. Ecco, fare un fondo pensione, fare un, il cosiddetto PIP, il piano integrativo pensionistico, attraverso una compagnia di assicurazione, significa traferi, trasferire il rischio di non avere un'integrazione al reddito del primo pilastro che sarebbe la pensione pubblica. Il primo pilastro significa uguale pensione pubblica. Quindi trasferire il rischio significa dare l'incarico, delegare eh, chiedere al fondo pensione o alla compagnia assicurativa attraverso quelli che sono i calcoli matematici sottostanti per una rendita, che ovviamente è statistica eh, di eh, occuparsi del, del capitale che noi accantoniamo nei 10, 15, 20, 25, 30, 35 anni e loro hanno il compito, il fondo pensione o la compagnia hanno il compito di corrispondere, se noi scegliamo questa opzione, di corrisponderci una rendita vitalizia. Ho detto se noi scegliamo perché c'è la possibilità anche di poter avere, a seconda dell'importo che abbiamo accantonato, o tutto il capitale... Eh, Ho una domanda, a che mi arriva. Dai social che ci hanno scritto, finalmente ci stanno rivedendo e mi chiedono ma qual è il vantaggio, c'è anche un piccolo vantaggio fiscale se sottoscrivo un fondo pensione, c'è qualcosa che mi può avvantaggiare nel corrente. Se io faccio un fondo pensione per un bambino appena nato e gli faccio il salvadanaio col fondo pensione, la famiglia. Vedi Direi che di vantaggi fiscali ce ne sono più di uno, il primo, l'immediato che dovremmo conoscere tutti e che mh, ci dicono anche i nostri commercialisti o i CAF, è che se noi accantoniamo come adesione volontaria, sto parlando proprio di versamenti volontari, non sto parlando di eh, TFR, se noi versiamo al fondo, al, eh, al fondo pensione o alla previdenza complementare, quindi al piano pe integrativo pensionistico, una somma fino a 5.164, questa cifra è deducibile dal reddito imponibile delle tasse. Cosa significa? Che diminuisce il nostro reddito imponibile e quindi noi calcoleremo le nostre imposte del, dell'anno, del reddito dell'anno, su una cifra più bassa. Questo cosa significa? Che non possiamo versare più di 100.164 euro? No! Significa che il limite di deducibilità fiscale è fino a 5.164. Se io verserò 8.000 euro, 9.000 euro, la deducibilità ce l'avrò su quella cifra. E chiaramente non avrò il vantaggio fiscale sulla differenza tra gli 8.000 versati e 5.164. L'altro aspetto importante è che io prima aderisco, e meglio è, perché comunque se io aderisco per una durata che supera i 15 anni, al di là del fatto che il legislatore ha riconosciuto già al fondo pensione un'aliquota agevolata eh, sulla rendita vitalizia pari al, al massimo al 15%, teniamo conto che il minimo dell'aliquota IRPEF è il 23%, quindi c'è già un'agevolazione. Una L'altro aspetto, e poi chiudo, è che più rimango all'interno del fondo pensione e la mia aliquota del 15% viene eh, ridotta di uno 0,30% all'anno, fino a un minimo del 9%. Significa sì. che se io sto all'interno del fondo pensione potrei arrivare fino a un'aliquota massima del 9%. Quindi rivedremo poi questi passaggi fiscali certo. molto importanti per la Previdenza, ci sono anche i numeri, lo rivedrete sulla pagina di YouTube Poli Maurizio dove questo video andrà perché un ripasso Fa molto, la Giusy mi è diventata gialla, vicino alla rosa, rosa. Sì, eh. vedo, vedo, vedo che ormai sono diventata verde evidenziatore. No, un è un'aureola, un che dai questa, dal punto di vista finanziario. Dobbiamo prendere una telecamera nuova, Giusy, dobbiamo farlo, adesso investiremo in una telecamera, perché finché stai in ufficio dovremo fare così. La seconda cosa importante che ha detto la Giussi: quindi se il bambino è appena nato, in salvandanaio è un pensione, apriamoglielo, al posto di tutti quei regali, del denaro, messo subito nel salvadanaio, ne troverà giovamento nel futuro. Sono cose semplici, sono cose, se volete, anche banali, ma così, mattoncino dopo mattoncino, si protegge e si costruisce il futuro, già da oggi, anche in queste situazioni particolari. Quindi, Giusi per concludere, perché mancano pochi minuti, nonostante tutte queste montagne russe di oggi, quindi i concetti che vogliamo dare nel momento tuo di Aureola veramente folgorante, dai un messaggio dal punto di vista del futuro, per la previdenza. Beh, dire, direi che noi dobbiamo pensarci oggi al nostro futuro. Prima ci pensiamo e prima possiamo recuperare eventuali carenze del passato, oppure anche possiamo rimodulare, se abbiamo più tempo davanti a noi, possiamo sempre ribilanciare a seconda delle nostre esigenze. Quindi pensiamoci oggi al nostro futuro. Ci penseremo oggi, ma ci pensiamo anche questo venerdì dalle, 20, dalle 21 alle 22 su Well TV, canale 231 digitale, avremo ospite Andrea Rocco, grande formatore ed esperto che ci penserà, ci parlerà di che pensione sarò, la Giusis sarà con me in studio per accompagnarci in questa, in, questa, in questa attraversata nel mondo della finanza, proprio il penultimo giorno della settimana della Previdenza e in concomitanza con il patrocinio di AEF, noi oltre che essere iscritti ai vari albi, siamo anche iscritti al registro degli educatori finanziari AEF www.iaf.eu, dove potete trovare tutte le indicazioni. Ringraziamo il presidente Giolella ed Erasmo Gatti per l'appoggio per questa puntata, ma soprattutto Well TV perché ha creduto in questa puntata particolare legata al comitato dell'educazione finanziaria quale modo migliore per parlare a un vasto pubblico e di poter rivedere questi concetti che non sia il digitale, che non sia il digitale terrestre, il streaming, i canali YouTube, le, le, le pagine Facebook. Siamo in un momento in cui dobbiamo comunicare in maniera diversa, lo avremmo fatto ugualmente, ma adesso con tutte queste particolari restrizioni dal punto di vista degli incontri e delle tematiche che stiamo trattando, questo è il canale che abbiamo scelto io e Giussi perché il programma è ideato e condotto dal sottoscritto Maurizio Poli e Giusy Biondelli. Ci trovate sulle pagine di LinkedIn, vero Giusy, per chi volesse approfondire. Siamo Certamente. sia a LinkedIn che su Facebook, contattateci, cercateci da questo punto di vista. Sotto sta scorrendo, abbiamo lasciato ancora il numero di telefono per i WhatsApp, per le domande sulla Previdenza o una mail, dove vi possiamo rispondere ai vostri quesiti, ai vostri dubbi, alle vostre, con questa modalità. Poi one to one possiamo fare anche delle videochiamate in Zoom, in WeChat, quello che volete dal punto di vista in Whatsapp o in Google Meet. Tutta la tecnologia di adesso sul telefonino usiamo la tecnologia per restare in contatto con le persone, i nostri clienti, le nostre eh, le famiglie, gli imprenditori, gli artigiani che vogliono approfondire questo argomento e altra tematica legata al denaro, quindi al futuro, all'educazione finanziaria. Lascio la parola a Giusy per qualche... abbiamo ancora tre minuti, mi dicono, dalla regia. Giusy, il tuo saluto per quanto riguarda queste, queste puntate di ottobre che abbiamo fatto, continueremo in novembre, ma questo mese di educazione finanziaria, come ti è sembrato nella divulgazione che abbiamo dato? Beh, è stato molto apprezzato e le persone desiderano ascoltare questi concetti e ascoltare questi focus che eh, in qualche modo li fanno, fanno riflettere, in qualche modo mh, eh, le persone mh, pensano a quello che potrebbe essere il futuro. Ogni giorno sentiamo i telegiornali e quindi eh, sentiamo parlare di indebitamento, sentiamo parlare di, di bilancio dello Stato, sentiamo parlare di tutta una serie di concetti che probabilmente fino a qualche anno fa non erano così eh, confidenti nella nostra quotidianità. Si sentiva il titolo ma poi era finita lì. Quindi ancora di più questi concetti che si avvicinano al nostro vivere quotidiano ci aiutano a riflettere. A maggior ragione noi, il nostro compito è quello di fare dei focus, ripeteremo a volte anche cose già dette ma che meritano di essere ripetute proprio perché bisogna tornarci sopra, bisogna ritornarci e riflettere nuovamente. Grazie Giusy, vi ricordo che Giusy scrive anche sul settimanale mondopadano www.mondopadano.it con, nella rubrica risparmio e finanza dove riporta questi concetti anche scritti per chi volesse in cartaceo, in edicola oppure in digitale su www.mondopadano.it dove ci sono gli articoli di Giussi per questi concetti, per chi volesse proprio lì c'è proprio l'approfondimento più totale per una divulgazione anche dal punto di vista cartaceo e digitale anche in questo caso. Quindi ringraziamo proprio Giussi per il suo enorme lavoro dal punto di vista di educazione finanziaria, educatrice e consulente finanziaria, una donna che dà l'esempio che come tante altre professioniste sono sul campo in questo periodo a fianco dei propri clienti, degli imprenditori, degli artigiani, chiamatela, chiedete un suo riferimento, un suo appoggio dal punto di vista anche gestendo le emozioni che ci sono in questo periodo perché in questo periodo dobbiamo gestire le emozioni che sono contrastanti e non siamo, come dicevo, non abitiamo su Marte, sappiamo bene le tensioni che ci sono per un imprenditore o un artigiano, una famiglia che deve prendere una un decisione per il proprio futuro, ma anche in queste situazioni, anche nella tempesta, anche quando il vento va contro, ricordiamoci che gli aerei si innalzano col vento contrario, noi siamo i piloti di questo aereo, noi cerchiamo di mantenere la rotta, di mantenere il controllo, di andare avanti con, con fermezza e con una prospettiva per il futuro, perché finirà, è sempre finito, finirà anche questo periodo, dobbiamo in questo periodo stare collegati, stare basati sul proprio business, sul proprio lavoro, sulla propria famiglia e cercare di trovare qualche bussola, una di queste è questa piccola trasmissione, una piccola goccia che stiamo dando e cerchiamo di dare ancora per il futuro. Giusy, rimandiamo allora all'appuntamento, sei, ormai sei veramente come gli evidenziatori, abbiamo evidenziato Giussi in un bel colore giallo, <ride> e evidenziamo la sua cosa, urge questa cosa qui, il sorriso di Giusy ci lascia, ricordiamo questo venerdì ore 21.22, Well TV, e la replica di questa puntata abbastanza sulle montagne russe, questo venerdì sempre alle ore 13, quindi due appuntamenti venerdì, la replica alle 13, la diretta dalle 21 alle 22 e la, di che pensione sarò nel mese dell'educazione finanziaria, quello che potevamo fare. Un tuo saluto Giusy e chiudi tu la trasmissione. Buona giornata a tutti e ci vediamo su Well TV il 30 di ottobre. Coraggio!